sia la vita prendo mille appunti e poi lo chiedo a te una strada chiusa senza via d'uscita ho un campo aperto su cui correre sentire freddo col caldo che c'è un'altra estate, niente di che una discesa, una salita e spero tanto non sia inutile dimmi che tutto passa e chi ci prova sbaglierà dimmi che senza questa vita o la vita tu vivi la destra Senza se stessi non è un'abitudine da prendere Non so perché, ma succede a me Forse un vizio da togliere Fa rabbia sempre vedere la gente continuamente sola Dare se stessi per nulla in cambio E spero tanto non sia inutile Dimmi che tutto passa, fidati tutto passerà. Dimmi che senso ha questa vita o oh, la vita, tu vivila adesso. Finta che sia finita, qua tutto intorno è sempre vita Ricominciare ad imparare la voglia di sognare Di lasciarsi andare poi volare fin lassù